Bentornati su MyFootballJersey. Oltre alle maglie da calcio io ho un debole per quelle dell'NBA Oggi torniamo appunto in NBA per vedere una riproduzione di una maglia del 96-97 dei Memphis Grizzly La maglia Memphis Grizzly Swingman unisce elementi di molteplici divise da sempre legate alla storia della squadra La maglia è di colore verde con dettagli in rosso e blu navi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 Questo prodotto è realizzato con fibre di poliestere riciclato al 100%. La maglia è molto bella. Nella mia classifica, questa prende 5 stelle. Mi piace tantissimo il tessuto, mi piace tantissimo questa rifinitura che c'è nel colletto e nelle maniche. Una maglia che dovete avere se amate, diciamo, l'NBA. Il costo lo vedete qui sopra.